Mustie F.A. il cucchiaio A. L.C.D.A. di Unicredit la società di cacciatori di teste e Gonzender presenterà a lui ufficiosamente una lista di cinque candidati per sostituire il presidente in scadenza, Giuseppe Vita. E non ufficialmente A. L.C.D.A. se poi F.A. La prossima settimana la società di cacciatori di testa Egon Zender presenterà la lista con i cinque candidati alla presidenza di Unicredit selezionati. Questa lista però non verrà presentata in maniera ufficiale al Consiglio d'amministrazione, ma in maniera ufficiosa a Jean-Pierre Mustier. L'uomo che dovrà sostituire Giuseppe Vita dovrà essere italiano, dallo stile sobrio. Ben inserito nel sistema bancario internazionale con poco più di 60 anni.